Università di Taipei 2017, Atletica, Siragusa, Argento nei 100. L'Atletica italiana, reduce da una negativa campagna londinese, trova riscatto a Taipei, sede delle Universiadi. Nel secondo giorno di gare, infatti, arriva una medaglia pesante. Irene Siragusa stabilisce il nuovo limite personale nei 100, 1131, e chiude seconda alle spalle della giamaicana Forbes, 1118. Cora e finisce il podio, mentre sesta è la seconda azzurra, Anna Bongiorni, 1150. Pave Deck. Il campione del mondo, il personaggio nel lancio del martello, domina ovviamente la prova e si aggiudica la contesa con 79.16. Misura di riferimento stabilita al quarto turno, poi due tentativi per ampliare il gap senza successo. Bariscia è secondo, ottimo 77.98. Anche qui spicchio d'Italia, sesto falloni. 73.24. Nel disco, Quinta la strumillo, 56.16 al terzo lancio, sigillo della Pudenz, 5909. La teutonica regola l'americana Alman. 100 al femminile e 100 al maschile. Non ci sono personaggi di spicco, Xuan Yang fa esplodere così il pubblico di casa, volando in 1022. Il sudafricano roto ebbe fatto per due centesimi, bronzo a Burrell, quinto volco. Nei 10.000, invece, titolo ugandese. Baati copre la distanza in 290.868, pb, regolando Soarejo Iiri. La Rotaru, 6.65, stacca nettamente la cipriota Panayi, 6.42, e la Bueller. 6.38